E buongiorno allora stiamo a sorrento, rento eh, appena svegli e eh, facciamo un giro per la città per svegliarci ancora meglio non ho dormito proprio benissimo eh, ero sul letto a castello eh, faceva caldo insomma ero però stanco e eh. la notte l'ho passata adesso ho un po' di mal di testa ma passerà sento che mentre vi sto parlando ci sto andando via ieri sera non siamo riusciti a salutarci scusate ma nel giro serale di fiorento poi ero ero stanco avevamo anche bevuto un paio di bicchierini e quindi sono andato direttamente a dormire la città di oggi prevede di andare da termini fino giù a punta campanella che vi ho fatto vedere ieri dal mare dove finisce la terra dove finisce il trekking simbolicamente e poi baia di Eranto bellissima una baia del Fai, se non vado errato, dove potremo fare il bagno infatti ho già messo il costume nella borsa, nello zaino adesso andiamo a mangiare qualcosa, facciamo colazione in attesa di iniziare a camminare per Punta Campanella wow, c'è un caldo da stesette ok, andiamo in stazione, aspettate che qualcuno mi vuole dire qualcosa ieri dopo il capo in alcune situazioni un po' compromettenti eh, ho volevo mandarti una foto <ride> però non mi ha dato il tuo numero quindi... Eh, e quindi comunque tienilo sotto controllo vabbè. e in ogni caso ci sono io stai tranquilla? E, ma hai detto stai tranquilla hai detto tutto <ride> che bello mamma mia e una foto? questo signore qua, Battista De Curtis che ha scritto la canzone Torna sul Rient aspettiamo insieme il bus oggi c'è un po' di mal di testa e riposo un po' oh, siamo arrivati a termini e adesso ci stiamo facendo guardare dei panini da una salumeria che c'è qua davanti alla chiesa e dopo cominciamo a camminare bene, allora siamo partiti Patrizia mi ha dato una sua barretta e mi sono un po' tirato su perché avevo troppo mal di testa e non avevo mangiato niente, adesso andiamo, c'è un bel sole, abbiamo messo la crema e si cammina, via! La campanella è semplice, c'è un sentierino bello che costeggia il mare e si vede Capri e le altre isole laggiù ischia Procida, è molto tranquillo è quasi in discesa. Eccoci qui, siamo arrivati a Punta Campanella. Dai Luigi, tira fuori il camping gas, facciamo la passata. O il minestrone di le anticchie. Punta a puntarella, no, punta a campanella. non rende, ma c'è un bel buco, un bel abisso, questo è il trampolino. Torre di avvistamento. Era per le divinità, quindi la parte migliore veniva selezionata e portata al tempio della Dea Minerva per essere offerta. Mettendo l'olio. C'è una gita scolastica. So sta finita. A Punta campanella, adesso dobbiamo salire. Sul monte San Costanzo. Adesso ve lo faccio vedere. Non penso sia una roba lunga. Ecco qua l'inizio della salita. Dovremmo arrivare laggiù, credo. Andiamo! Yeah, yeah che meraviglia se non l'aveste mai visto una baia Luigi dove sei Luigi? Una bella salita una salita molto impegnativa eh? quasi, quasi 500 metri di slivello ma fatti veloci un sentiero da capre e poi sotto sto sole è picchi impicchiata proprio non c'è l'ombra di una nuova manca impegnativa, eh? manca ancora, eh? dobbiamo arrivare laggiù dove c'è quella casa vabbè proseguiamo dopo andiamo a farci il bagno lì un giorno ma non ancora Scusa, essere... non ancora Vabbè, spiaggiati. Facile, vero? Sotto l'ombra dell'unico pino <ride> del sentiero. E adesso vado a Oh non ci posso credere, è una piccola zona d'ombra dei pini marittimi. Madonna che bello, un po' d'ombra. Ragazzi, se venite qui, da Punta Campanella a Monte San Costanzo. Non salite a mezzogiorno, portatevi un litro in più d'acqua e niente, bellissimo qua, vi faccio vedere. Finalmente un bosco, dopo un sentirone da capre senza vento, senza aria, senza niente, con la baia di Eranto raggiunta. parcheggio di macchine quindi c'è vita, c'è vita, abbiamo ritrovato la civiltà. Ecco i sopravvissuti! Non vedevano l'ora di continuare la camminata, purtroppo siamo arrivati. Purtroppo Adesso che cominciamo a prenderci. Mi spiace proprio. questa strada abbiamo fatto un casino di strada madonna ma chi l'avrebbe detto mai comunque qua siamo al top questo è il golfo di napoli non so se si vede eh, perché facciamo la pena fatica a vederlo io da qua e questa è la costruzione che c'è monte san costanzo come ne vado all'ombra Per chi non l'avessi capito ha detto che è un posto bellissimo e lo raccomando a tutti. Maggi da tuorco! Pomodoro mozzarella. Trovate due panini e tre Ripigliamo a camminare, scendiamo giù a Nerano e poi andiamo a fare il fantasmagorico bagno a Ieranto. Time to spremuta e time to granita. Allora, parto, prima da A o chiosco? Parto. Allora io ho due, hanno una e due sì, che ha detto la granita pure, no? Lei no. ci assaggia della granita con la granita. Granita, arancio e limone. Ma quanti siamo in tutto? Granita tu? di arancia. e limone. È una produzione artigianale, la falazzica. È una delle ultime sfogliatelle di oggi. È una delle ultime sfogliatelle di oggi. Una, una, me la dice ce l'ha tolta? Ehi, ho fatto un po' di goccia sotto la fontana, eh. si scoppia, si scoppia. Adesso andiamo a Ieranto, a Nerano, e poi la baia a fare il bagno. Wow. Allora, niente, eh, a Nerano non siamo potuti andare, perché non c'era una pullman di ritorno e quindi abbiamo preso il bus per tornare a Sorretto, eh, dove siamo partiti. E eh, niente, per un'altra volta. Dopo aver fatto il ritorno in ostello, pisolino, in un pisolino e un'oretta, per ricaricarsi dalla mattina, molto intensa. Adesso vado a fare un giro sul rento, sul centro, per vedere un po' che cosa c'è da vedere. Alla fine sono rimasto qua a godermi il sole sulla terrazzina di Marina Piccola di Sorrento e tra un po' vado a mangiare. Bene, sono pronto a mangiare. Ok ragazzi, cenato, anche stasera se tutto a posto, siamo belli pieni, adesso è ora di andare a dormire, grazie di avermi fatto compagnia anche questa sera. Buonanotte, ci vediamo domani per l'ultimo giorno in questi era Domani? trekking a capri ciao ragazzi buonasera